Sono sempre Marco e sempre a spasso con il fedelissimo amico a quattro zampe che mi segue è qui vicino a me lo vedi eccolo qua ci stiamo godendo un bellissimo tramonto non so se ti è mai capitato e certamente ti è capitato di fare una performance di fare qualcosa insomma e di essere criticato o criticata certamente ti sarà capitato e se non ti è capitato ti capiterà, scusa ma il terreno non è che sia proprio liscio, anzi siamo sulle rocce, se non ti è capitato ti capiterà. Bene, in queste circostanze prendersela non serve a niente, perché vedi nel momento in cui una persona critica la performance, non sta criticando te, non ti sta dicendo sei sbagliato o sei incapace, sta semplicemente criticando la tua performance. Devi discernere bene questa cosa, la devi eh, scansionare bene, la devi selezionare bene, devi inquadrarla nel giusto modo. Perché? Perché tu non sei sbagliato o sbagliata è la performance che in quel momento non era ottimale e nel momento in cui qualcuno viene a farti una critica sulla tua performance non prendertela assolutamente ma anzi ringrazia ringrazia perché ti hanno fatto notare un punto in cui puoi ancora migliorare questo era un brevissimo consiglio che volevo darti mentre mi godo un panorama che veramente è straordinario non è molto limpido il cielo ma ti assicuro che è veramente straordinario io continuo questa mia presenza al tramonto di questa sera insieme al fedele amico a quattro zampe che è tutto intento a guardare non so cosa e ti saluto con un abbraccio, ciao! Che